di Santa Cesarea Terme si colloca sul versante orientale del Salento, con il suggestivo litorale che rientra nel Parco Naturale Regionale Costa Otranto, Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase. Il territorio si presenta all'interno dello scenario turistico salentino tra le località marine più attrattive e ricercate. Il centro abitato si apre ai piedi di un'altura verdeggiante Anticamente denominata Montem Saracenum, sulle cui propaggini si erge l'omonima Torre d'Allerta, conosciuta anche come Torre di Santa Cesarea. È un tempo comunicante con il circuito di Torre Specchia La Guardia e Torre Minervino. Il territorio costiero è segnato dalla presenza di acque sorgive termominerali dalle proprietà benefiche rese uniche dalla particolare presenza chimica del bromo, dello zolfo e del gas idrogeno-solforoso. Le acque di Santa Cesarea Terme erano già conosciute in epoca antica. In particolare, i caratteristici odori sulfurei avevano suggestionato i tanti esploratori e marinai che frequentavano le coste del canale d'Otranto, favorendo la nascita di diverse leggende. Santa Cesarea si lega così al mito dei giganti lauterni, i quali trovarono la morte nelle tante grotte e cavità del litorale e la dissoluzione dei loro corpi rese sulfure quelle acque sotterranee riconoscibili dal tipico odore pungente. Ma è in epoca cristiana che il territorio e il suo nome si legano a Santa Cesarea. Vergine eremita che secondo la tradizione trovò riparo nelle grotte del luogo per sfuggire alle pericolose attenzioni del padre. Ad attestare la forte devozione del popolo per la sua protettrice si erge nel paese la chiesa del Sacro Cuore di Gesù, costruita nel 1924 in sostituzione dell'antica cappelletta che, secondo la tradizione, sorgeva sul luogo in cui ispirò la giovane santa protettrice. Alle spalle della chiesa sorge l'ex convento dei frati minori, edificio che ospita all'interno il Museo del Mare. Il museo conserva un'interessante collezione di reperti provenienti dal mondo marino ed è possibile ammirare una preziosa raccolta storica di attrezzature subacquee. Dalle terrazze di Santa Cesarea è facile perdersi nel suo ampio mare, che è il vero protagonista ed il custode dell'anima antica e spirituale di questi luoghi. Verso la seconda metà del secolo XIX, numerose famiglie appartenenti all'aristocrazia e all'establishment salentino iniziarono a edificare a Santa Cesarea Terme le loro ville per rendere più comodi i loro soggiorni estivi. Tra tutte risplende per le sue forme eclettiche la scenografica Villa Sticchi progettata dall'ingegnere Pasquale Ruggeri nel 1895 per volontà di Giovanni Pasca. Le sue forme moresche, che attingono al romanticismo architettonico ispirato ai palazzi dell'impero ottomano, catturarono l'attenzione del noto regista e attore salentino Carmelo Bene il quale nel 1968 introdusse l'edificio nell'ouverture del suo film Nostra Signora dei Turchi. Villa Raffella è legata alla grande scrittrice milanese Maria Corti, celebre per il romanzo ambientato ad Otranto L'ora di tutti. Il palazzo, infatti, venne edificato sul progetto del padre Emilio Corti, il quale realizzò un'innovativa architettura eclettica sfruttando una fusione tra il gusto mediterraneo e lo stile neoromanico. Palazzo Tamborino è conosciuto ai molti come Palazzo Miramare o Palazzo delle Cento Finestre, per le tipiche aperture che scandiscono e caratterizzano le facciate dell'edificio. Costruito nei primi anni del Novecento, ospitò dal 1948 al 1949 il Casinò. All'era fascista risale la costruzione dell'albergo termale palazzo, edificio pubblico eretto nelle tipiche forme monumentali del ventennio. Struttura elegante e prestigiosa, dal terrazzo panoramico è possibile ammirare l'ameno paesaggio costiero del parco naturale regionale Costa Otranto, Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase. La sua proprietà è di pertinenza pubblica amministrata dal comune di Santa Cesarea Terme e dalla regione Puglia. Anche Villa Anna fu realizzata nell'era del Ventennio e in passato ha ospitato un giardino d'infanzia e successivamente la sede dell'istituto alberghiero.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 Cerfignano, frazione di Santa Cesarea Terme, è una comunità di 1800 anime che conserva inalterato il fascino della provincia salentina, semplice, solare e accogliente. La campagna conserva ancora le memorie del passato, in particolar modo evidenti nel tratto di strada basolata di epoca romana, probabilmente un tempo collegata al circuito viario Traiano-Calabro. il centro storico del paese riesce ad attrarre le attenzioni del visitatore attento alla ricerca di bellezze storico-artistiche. L'architettura religiosa è espressa dalla chiesa parrocchiale dedicata alla visitazione della Vergine, ultimata nel 1806. La chiesa richiama i fasti del rococò e si rifà ai sistemi architettonici tardo-settecenteschi. Di fronte alla matrice, in Piazza Vittorio Emanuele, esattamente nel centro del paese, si erge la maestosa colonna votiva Osanna, tra le più antiche del circondario. Nell'ambito dell'edilizia ecclesiastica e della devozione popolare, sono interessanti le cappelle di San Giuseppe e della Vergine di Costantinopoli, quest'ultima conosciuta ai molti come Santa Loia, per l'antica presenza dell'altare votivo dedicato al Santo Vescovo Eligio. Di più recente costruzione è invece la chiesa di Sant'Antonio, edificata nel 1938 dai fratelli Miggiano, in adempimento a un voto della madre. Sempre risalente ai primi del Novecento, merita menzione la chiesa dell'Immacolata Concezione, chiamata dai fedeli chiesa della congrega. Nel territorio confinante con Santa Cesarea Terme si erge la chiesa della Madonna dell'Idri. La chiesetta del XV secolo si lega all'antica devozione contadina della Madonna dell'acqua, per l'appunto Idri, dal greco Idro. Maestosa è la campagna che circonda Cerfignano, ricca dell'antica architettura rurale dal sapore millenario. Si estendono infatti gli antichi uliveti secolari, scanditi dai preziosi muretti a secco, che guardigli proteggono il bellissimo patrimonio storico di questa comunità del Salento meridionale. La caletta rocciosa di Porto Migiano, con la sua bellezza amena, impreziosisce il litorale di Santa Cesarea Terra. Il suo fondale sabbioso e la caratteristica conformazione rendono Porto Migiano tra i luoghi più belli della balneazione pugliese, ogni anno meta di migliaia di vacanzieri. Lo scorcio è caratterizzato dalla presenza dell'omonima torre d'allerta. Pertinenza dell'antica contea di Castro. L'architettura militaresca risalta ancora nella sua possente struttura, scandita dalle ampie caditoie e dalle feritoie posizionate in cima. A Portomigiano fanno scalo diverse imbarcazioni turistiche, utili per scoprire il vasto patrimonio costiero di Santa Cesarea Terra, rientrante nel parco naturale regionale Costa Otranto a Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase. Lungo la costa frastagliata in perdia, è possibile ammirare la presenza di numerosi anfratti, come suggerisce la bellezza romantica di località Iarchi, tratto suggestivo per la ripida falesia che delimita il litorale. Durante il percorso si possono incontrare le grotte più caratteristiche del patrimonio paesaggistico di Santa Cesarea Terni, come la Grotta di Malepasso, Grotta del Giolaro, Grotta delle Ancore e Grotta delle Rose di Mare. Le grotte sono di interesse archeologico, testimonianza dell'antica presenza umana nel territorio basso salentino. Per la loro importanza storica ricordiamo i siti di Carlo Cosma e Ignazio Spagnolo, luoghi in cui si conservano diversi materiali ceramici di età micenea. L'immenso patrimonio paesaggistico è arricchito dalla presenza di sorgenti di acqua dolce, che affiorano soprattutto in corrispondenza delle cavità. L'azzurro del mare sfuma nel verde della macchia mediterranea, sotto le cui fronde ombrose si può godere della frescura dei pini d'Aleppo, alberi che crescono floridi nel Parco Belvedere e nel Parco Robinson siti lungo i decrivi ombrosi di Santa Cesarea Terme. Il Parco Robinson è un'area attrezzata comunale recentemente riqualificata. Durante il periodo estivo sono ospitati diversi concerti e manifestazioni ludiche e culturali. La pineta è dotata anche di punti ristoro in cui è possibile rilassarsi, al cospetto di un suggestivo panorama che si allarga sull'azzurro mare di Santa Cesarea Terme.